Rivolgo il mio invito ad Antonio Baldelli a partecipare ad un confronto pubblico. Questo è quello che vogliono i cittadini, questo è quello che, che chiedono e come in ogni elezione democratica il confronto tra i candidati è l'opportunità migliore per chi ascolta per crearsi una propria opinione, quanto più possibile oggettiva in vista del, del voto imminente. Già una settimana fa eh, Antonio aveva rifiutato l'invito che ci è arrivato da parte di Officina Giovani, io adesso ripropongo questo incontro nella loro sede o in qualsiasi altra sede eh, lui ritenga opportuno. Propongo domenica 19, ad una settimana dal voto, pomeriggio o sera, se questo per lui non fosse disponibile, sono disponibile io in qualsiasi altro giorno ed orario, con l'unica eccezione di lunedì 20 nel quale non potrò esserci. Nessun circo, nessuno scontro, nessuna strumentalizzazione. Le cose in questi giorni sono andate così. C'era la disponibilità da parte di un giornalista professionista di moderare l'incontro e questa era la situazione migliore, un campo neutro, una persona neutra a gestirlo, domande uguali per tutti, un incontro veramente a favore dei cittadini, non a favore di nessuna delle due parti. Per questo le associazioni sono state interessate per capire se c'era la volontà e l'interesse da parte loro nel, nel, nel promuovere e nell'organizzare un incontro di questo genere. Le cose sono andate così, al di là di, di, di come Valdelli poi cerchi di, di ricamarci sopra. Io sono qui, pronta, disponibile e eh, mi auguro che eh, lui voglia fare altrettanto.